Ciao a tutti ragazzi, finalmente sono tornato Mi dispiace per l'assenza, ma sappiamo che in questo periodo è estate Allora non riesco a pubblicare molti video Allora ragazzi, fra poco sto per partire Un po' di vacanze anche per me uh, Parto per la Spagna Vacanze e oggi, come avete visto nel titolo, vi faccio vedere cosa mi porterò appresso Allora, questo è il mio zaino Molto bello, quasi quasi è il me lo tengo per sempre Perché l'ho avuto in prestito e veramente mi piace tanto mettere la roba dentro allora prima cosa sarebbero queste tipo di uh, cavi usb tipo c in cui abbiamo la possibilità di uh, averne a disposizione tre uh, la con i caricatori power bank in cui ho la possibilità di caricarli utilizzando questo qua più piccolino o questo qua io qua più lungo lo posso addirittura collegare al computer vi manco anche il link in descrizione di tutte le cose e poi questo, questo lunghissimo che sarebbe anche per esempio se sto in una stanza e voglio per esempio avere un caricatore con un cavo molto lungo e avere il telefono molto distante da me sicuramente questo qua andrà sicuramente bene se invece voglio portarmelo a fare qualche viaggio o altro, sicuramente questo qua va benissimo anche per i viaggi, sicuramente è molto piccolo, molto comodo rispetto ai, ai grandi fili che sono molto scomodi, anche chi, per chi ha un caricatore portatile molto piccolo. Poi andiamo a, a, a pescare il secondo gadget che mi porterò per fare anche per esempio vlog, perché usciranno altri video sicuramente. Uh, su youtube da questo viaggio come è andata sicuramente sarà molto molto bello uh, uh, comunque questo è lo stabilizzatore a tre assi che mi servirà pure per, specialmente per fare i vlog e uh, anche per uh, utilizzare il telefono che come sapete al momento non ho a disposizione una, una camera canon o Sony, per fare i video, mi porto questa qui che sarebbe la action Cam piccolina, che costa circa sui 50 euro. Uh, alla fine vi dirò anche tutti i prezzi di queste cose che ho preso. Uh, molto utile anche per in acqua. Infatti, farò anche dei video uh, in acqua per i blog e sicuramente mi sarà utile. In questo periodo uh, di assenza bello anche pescare dalla borsa sembra sembra quando uno pesca i bigliettini incredibilmente ottimo allora questo è il mio power bank nuovo come sapete che in questo periodo oh, sto utilizzando lo utilizzerò con questi tipi di cavi uh, usb tipo c molto veloce anche a caricare poi mi porterò appresso anche anche dalla borsa è uscito le cuffie bluetooth che mi serviranno assolutamente poi mi porterò cuffie con i fili per sentire meglio dentro l'aereo perché voglio sentire un po di musica poi in caso si scarica il power bank nuovo utilizzerò il secondo power bank che mi porterò appresso infatti tengo tutto attrezzato come avete visto porta eh, adattatore usb tipo c se per esempio qualche Uh, persona a bisogno appresso nel viaggio anch'io specialmente però a me non mi serve e poi abbiamo i gommini di ricambio per le cuffiette se ho bisogno allora ragazzi con questo è tutto sarebbero tutte le cose che mi porterò in, que in questo piccolo borsone ricordo che in questo periodo non usciranno tanti video uscirà anche il P50 veramente volevo far uscire prima il Huawei P50 che è un ottimo telefono però comunque devo partire, allora sarà programmato in questi giorni anche i P50, non programmerò il blog allora il computer non me lo posso portare là, perché a momento ce l'ho rotto e non ho a disposizione un altro computer nuovo che dovrò prendermi prima, prima o poi e quando avrò la possibilità di prendere questo nuovo computer eh, potrò portarlo anche per i viaggi, però per il momento ho avuto la sfortuna che si è rotto e mi arrangio facendo i video e poi quando torno a casa le monto. Perché utilizzando, io uso un programma molto specifico per montare i video e non vorrei utilizzare il telefono perché telefono, montare i video su un telefono non è tanto comodo per me. Si, sì, vi saluto, è stato un bello ritrovarvi. Uh, continuate a sostenermi, uh, lasciate like, commentate, chiedete i miei video. Uh, ci vediamo in un prossimo video. Si vi auguro uh, buone vacanze a tutti, buon, fine, buon inizio agosto. E con questo è tutto, ciao ragazzi.